Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 4 marzo, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme e c'è preoccupazione, c'è forte preoccupazione perché mezza Italia potrebbe andare in zona rossa, lo capiremo, lo vedremo nelle prossime ore fra oggi e domani, lo sapete, è il venerdì solitamente che esce la classificazione, la colorazione delle varie regioni. Come tutti i giovedì mattina abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco, buongiorno per a tutti gli ascoltatori per commentare ovviamente come tutti i giovedì in anteprima la prima pagina e alcune pagine interne del settimanale Diocesano. L'apertura Diego è dedicata all'8 marzo, alla festa della donna e c'è da dire che così proponete veramente una bella storia questa mattina in apertura e chiaramente c'è la foto di queste tre donne no? che domina. Sì, è una storia che viene da lontano, dalla Val di Peio. Una storia che anch'io ho trovato come te commovente. Ringrazio chi ce l'ha segnalata e anche il collega Marco Mazzurana, che insieme al fotografo Gianni Zotta la documentano. Sono le due sorelle, la mamma di Diego Canella, il portiere sfortunato della Redival che è stato colpito da un grave incidente sportivo hanno un'impresa aziendale, di famiglia, un'officina e raccontiamo la loro risalita, anche la loro resilienza, per usare un termine di voga, ma in qualche, in questo caso veramente molto, molto comprensibile, quando la vita eh, sembra farti sgretolare tutto, la capacità di riprendere in mano i pezzi e riaggiustarli, appunto come si fa in officina, in più con l'aiuto di un'intera comunità, ed è anche questo un aspetto interessante, non c'è solo il tocco personale, per usare questa immagine eh, del titolo che eh, guida le sorelle di Diego Canella e la mamma, gli altri parenti, la famiglia allargata, ma anche tutta la comunità. Ecco, è un, un omaggio quindi eh, doveroso, una storia eh, che ci dimostra come talvolta nelle pieghe del, Trentino, del nostro Trentino, anche più lontano, si nascondono questi tesori di umanità. E, e diventano un inno alla vita, alla capacità appunto di non rassegnarsi, di resistere. Molto bello, devo dire, molto azzeccato proprio anche il titolo. La vita si aggiusta, questa è una storia che ha coinvolto e veramente commosso tutto il Trentino. No? Sì, c'è stata anche una mobilitazione attorno alle condizioni di salute di Diego Canella da parte del mondo sportivo, del calcio in cui lui era molto inserito e sicuramente queste, queste donne ecco, hanno goduto di questa solidarietà lunga, eh, però ormai sono passati molti, molti mesi e c'è la quotidianità da affrontare, c'è un'azienda un familiare da, da tirare avanti e quindi eh, gli ostacoli non erano pochi. Ma è una storia eh, per certi aspetti di successo, tra virgolette, dove appunto si riesce a ad averla vinta rispetto alle, alle difficoltà, agli ostacoli che la vita pone. Veramente complimenti per aver scovato questa storia. Poi, restando all'8 marzo, chiaramente non si può non parlare di parità di genere, ve ne occupate anche questa mattina. Sì, lo facciamo con l'editoriale affidato alla penna di Laura Galassi, nostra collaboratrice, che da mamma, neomamma, appunto, racconta come cambia anche la percezione delle donne stesse rispetto ad un discorso teorico che rischia anche di essere retorico talvolta sulla parità di genere, come poi nell'esperienza concreta si veda quali sono i, i veri ostacoli che sono strutturali, sociopolitici, ma sono anche culturali. Ecco, una, eh, un articolo, una riflessione che ho trovato molto documentata e penso anche molto incisiva. Parlate poi di vaccini, ovviamente se ne parla tutte le settimane di vaccini e appunto magari ritornate anche a quell'appello del Papa delle settimane scorse che i vaccini devono essere per tutti, non solo per una piccola parte di popolazione. Sì, non è un richiamo solo del Papa, anche se giustamente questa è la voce più significativa, ma eh, abbiamo raccolto anche l'impegno, non è proprio una raccomandazione, del Comitato internazionale di bioetica in cui è presente anche una voce trentina, quella dell'esperto di biodiritto eh, Carlo Cagionato, dottore, eh, docente della nostra università. E, e Dai dati raccolti in questa intervista da Augusto Goio si vede che ad esempio in soli dieci paesi va il 75% delle Dosi e c'è una quindi ingiusta distribuzione e mentre tutti anche Casonato affermano che poi la vittoria finale sulla pandemia sarà soltanto quando ci sarà una distribuzione generalizzata dei vaccini ma non solo a tutte le fasce della popolazione ma a, possibilmente a tutto eh, il mondo e quindi è una tematica che abbiamo affrontato anche nei due ultimi numeri di vita trentina e che ci sta molto a cuore. Restando sempre lì alla prima pagina non si può non parlare del viaggio del Papa, del viaggio del papa in Iraq, il titolo dell'articolo che è firmato se non sbaglio da Passerini Vincenzo Passerini è un Papa pellegrino in Iraq, l'Occidente lo ascolterà? Sì, eh, lo stesso Francesco ha annunciato un altro passo in avanti, ci sarà forse una dichiarazione comune, un altro gesto, quindi è eh, un viaggio da, da tenere sotto controllo, partirà domani con un programma molto fitto, ma l'interrogativo di, di Passarini, nostro editorialista, eh, va a ripesca il passato ai due precedenti interventi di Giovanni Paolo II in occasione dell'invasione dell'Iraq e in cui l'Occidente si dimostrò... Eh, sordo e non fu in grado appunto di, di, di cogliere anche quanto lì si andava consumando. Vedremo se questa volta eh, la voce di, di Francesco e degli altri leader religiosi sarà ascoltata. Un viaggio di portata storica perché anche il primo di un papa in Iraq ma anche il primo di un pontefice in un paese a maggioranza sciita. Lo dicevo prima in apertura che c'è grande preoccupazione per i dati che arrivano sulla pandemia, tra oggi e domani ci saranno le nuove colorazioni delle regioni e voi appunto anche voi vi occupate di questa terza ondata così come viene definita. Sì, eh, metto un po' i brividi, evocarla anche nei, nei titoli, d'altra parte abbiamo atteso ieri, prima di chiudere il giornale, la, la conferenza stampa del governatore Fugatti i dati sono quelli eh, quindi eh, la situazione è ancora eh, seria e preoccupante dobbiamo tutti fare appello insomma anche a, ad un impegno personale anche comunitario eh, abbiamo rievocato tutti il primo anniversario però purtroppo eh, le fotografie sono ancora eh, le stesse quindi questo eh, ci mette in guardia. In più abbiamo offerto anche ai nostri lettori in questa pagina un aggiornamento dell'azienda sanitaria rispetto alla tematica dei long covid, perché mh, si capisce sempre di più quali siano anche le conseguenze che a distanza di, di tempo, di qualche mese eh, permangono nei malati di covid, in misura molto diversa. Ecco, e abbiamo sottoposto all'azienda sanitaria il fatto che in altre città ci sono dei centri specializzati eh, per dei triage appunto sui cosiddetti long covid e abbiamo avuto la risposta che da noi la strategia in questo momento è diversa si pensa di lavorare più sui reparti, si tiene comunque un monitoraggio attento e si confida che in ogni caso chi ha questi sintomi ed è un messaggio da lanciare anche da questi microfoni comunque si rivolga ai medici di medicina generale eh, non sottovalutandoli. Si parla poi di lotta al cancro perché proprio nelle ultime ore è stato reso noto il vincitore del premio Pezzcoller che lo sappiamo è un premio molto prestigioso internazionale che parte proprio dal Trentino per la lotta e premia chi si occupa di lotta al cancro. Sì, questo eh, premio è un, credo sia una, una gloria insomma, del nostro Trentino, un'intuizione che trova ancora il sostegno di, della fondazione omonima, di molte realtà anche del, del volontariato che sono molto vive nella nostra terra, come voi documentate spesso anche. E, e la battaglia è quella del tumore al colon, sappiamo essere particolarmente... Eh, diffuso e insidioso per cui anche noi abbiamo voluto dare ampia eco a, a questo eh, premio che eh, getta anche un po' di speranza eh, rispetto alla problematica della diffusione del cancro. Nella giornata di ieri, il 3 marzo, si è ricordata la giornata proprio del riposo domenicale e questo sicuramente è un tema ricorrente sul quale c'è stato e c'è sempre anche un dibattito molto forte e molto acceso. Sì, noi abbiamo recuperato un'iniziativa della Chiesa Sorella di Bolzano Bressanone, che è quella dell'Alleanza per la Domenica Libera dal Lavoro, che è interessante. In Alto Adige non è soltanto un'iniziativa ecclesiale, ma è un'iniziativa sociale, dove c'è una... Un'alleanza, appunto, una rete eh, con rappresentanti sindacali, associazioni economiche, culturali, e dove si ricordano appunto, i valori che stanno dietro questa eh, richiesta di un tempo settimanale che sia appunto, libero dal lavoro. Poi c'è questo appello, questo viaggio in Torre Verde con l'appello alla riapertura, no? Sì, è un, un appello che viene appunto da, da, dai cittadini l abbiamo, l abbiamo raccolto, e l'abbiamo raccolto nell'ambito di una valorizzazione poi del, del quartiere di San Martino, molto interessante, una delle, delle realtà più vivaci insomma, in questo momento di recupero della, della memoria per ricavarne però anche una, eh, una nuova socialità. E in questa attenzione a Trento ieri e oggi segnalerei anche nella pagina a fianco eh, i ricordi su com'era Trento nella zona tra d'Oro e Rio Salè eh, negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale L'ingegner Lorenzo Fellin che ora abita a Padova ma che è vissuto a Trento era figlio di contadini poi è stato prorettore dell'Ateneo Padovano ha scritto un libro per i nipoti che abbiamo intercettato in cui con delle fotografie d'epoca racconta questo passaggio eh, epocale proprio tra una realtà contadina eh, orti e giardini in, in quella zona ad una realtà di urbanizzazione molto spinta anche con una perdita eh, piuttosto improvvisa insomma, di riferimenti tradizionali e anche eh, di ceffellin eh, valoriali Spunti sempre devo dire veramente molto molto interessanti Questa settimana poi con Vita Trentina c'è cioè l'inserto Comunione e Missione sì, l'appuntamento mensile eh, non è un inserto solo per i gruppi missionari, anche se è nato come coordinamento dei tanti gruppi, sono quasi un centinaio, anche se in questo periodo hanno naturalmente dovuto modificare la loro attività. È un inserto che affronta i temi della mondialità ehm, e della missionarietà, quindi eh, tutte le problematiche che riguardano il rapporto tra noi e i popoli impoveriti attraverso le voci, le corrispondenze dei nostri missionari, poi con uno spazio anche alle associazioni impegnate sul campo come eh, l'ACRI, al tema del vaccino che abbiamo già affrontato, ad un sussidio per la spiritualità e anche ad una vivacissima pagina dei ragazzi Dalle valli c'è qualche notizia particolare Che ci vuoi segnalare Diego? Ma sì abbiamo alcuni eh, ritorni su, sull'8 marzo Con qualche storia significativa In particolare dalle eh, giudicarie E poi altre eh, tematiche Il successo che ha avuto a Roveretto La Quaresima eh, su Youtube eh, La parrocchia di Borgosaco ha portato la testimonianza fortissima del Vescovo di Pinerolo, Monsignor Dario Olivero, e ci sono stati quasi 300 persone collegate, che significa poi molte, molte di più. Ecco, insomma, non è vero che il Trentino è fermo, c'è cioè una, una vivacità anche a livello ecclesiale che cerchiamo come settimanale di, di evidenziare, qualche volta riuscendoci, Molte altre cose probabilmente ci sfuggono, ma come penso farete anche voi, invitiamo poi tutti i nostri lettori e ascoltatori a segnalarci perché è bene che il bene sia moltiplicato. Grazie, grazie infinite a Diego Andreatta, direttore di Vita grazie Trentina, per tutti questi spunti e tutti questi approfondimenti che ci ha offerto, poi chiaramente su Vita Trentina ce ne sono molti altri.